Alessandro Marzomagno, oggi un turista che arrivi in piazza San Marco viene ovviamente stupito, stordito dalla, dalla bellezza di questa piazza, ma anche dalla sua problematicità rispetto alla città di Venezia. Che cos'è che non può più vedere un turista contemporaneo in quella piazza? Beh, non può vedere l'evoluzione, non può rendersi conto di com'era. E, e l'altra cosa che non può vedere è la funzione che aveva, perché certamente non era... Un luogo uh, soltanto per i turisti, anche se c'erano i turisti, eh? ci sono sempre stati a Venezia, ma era un luogo di ostentazione, dove lo Stato Veneto, dove la Repubblica eh, affermava il proprio splendore e la propria potenza. Quali sono le tappe più significative, così, viste in corsa dell'evoluzione di questa piazza? Beh, è, diciamo il passaggio dalla piazza medievale appunto col castello e le torri che avviene attorno al XII secolo ovviamente non tutto all'improvviso insomma, e poi nel Cinquecento che assume più o meno la conformazione attuale e anche se poi i cambiamenti continueranno perché l'ultimo grande cambiamento in Piazza San Marco è del 1807 quando viene buttata giù una chiesa del Sansovino per costruire un salone delle feste Nel suo libro Venezia 1499-1509, la splendida, si ferma su un decennio. Perché quel decennio è così importante? Perché è un decennio di svolta, è un decennio nel quale Venezia entra da grande potenza militare, viene militarmente sconfitta e quindi poi deve in qualche modo riaffermare il proprio ruolo ma in maniera diversa. E la soluzione trovata dai veneziani è stata di sostituire eh, la potenza con lo splendore, di sostituire il ferro con l'oro. Quando cade invece Venezia? In qualche modo, quando finisce questo splendore? Allora, a me piacerebbe dire che non è ancora finito, <ride> in realtà poi le cose non sono andate così. E, dopo la caduta della Repubblica, 12 maggio eh, 1797, l'entrata dei francesi e, e so, la perdita del. Eh, del ruolo di capitale immediatamente c'è una decadenza, cioè immediatamente la città si impoverisce. E Piazza San Marco si svuota, anche se poi insomma ci saranno vari avvenimenti eh, di cui la piazza sarà protagonista e uno che probabilmente molti ricordano è il concerto di Pink Floyd no? alla fine degli anni Ottanta. <ride> Grazie. Prego.